Jeremias Rodriguez con accento acuto Guetz piange al GF VIP la sorpresa del padre. Grande fratello VIP, Jeremias Rodriguez e le parole del padre Gustavo. Jeremias Rodriguez al grande fratello Vipa ha ricevuto la visita del padre Gustavo, intervenuto all'interno della casa dopo che il ragazzo durante la settimana aveva affermato di averlo deluso molto. L'uomo, da dietro un vetro, ha quindi esordito dichiarando che è impossibile che suo figlio lo abbia deluso, in quanto lui lo ama immensamente, come del resto ama immensamente sia Belen che Cecilia. Gerenias, sentendo queste parole, ha quindi chiesto al padre di appoggiare la sua mano sul vetro, proprio nel punto in cui ha messo la sua, in modo da percepirlo più vicino. Gustavo Rodriguez ha poi continuato dicendo che a casa stanno sempre tutti attaccati alla tv, e infine lo ha voluto rassicurare, il padre gli ha infatti detto che tutto ciò che gli è accaduto in casa gli sarebbe accaduto anche di fuori poiché lui è un ragazzo autentico. Geremias Rodriguez in lacrime al grande fratello Vip per la sorpresa del padre. Il padre di Geremias Rodriguez ha inoltre mostrato al grande fratello Vip di indossare una maglia color viola in cui spiccava il nome di Santiago, figlio di Belen e nipote di Geremias. A rompere il romantico incontro, è stata prima di tutto Ilari Blasi, la quale ha chiesto alluomo che cosa avesse di speciale il figlio, e poi subito dopo Alfonso Signorini, che ha rivolto una domanda diretta al giovane Rodriguez. L'opinionista del reality ha infatti chiesto da dove derivasse la sua crisi avvenuta durante la settimana in cui aveva anche affermato di avere deluso la sua famiglia, in quanto ancora nessuno ha capito il suo vero vissuto. Jeremias ha quindi ammesso che i suoi genitori gli hanno sempre insegnato l'amore, tuttavia, ad un certo punto della sua vita qualcosa è cambiato. A casa mi hanno insegnato sempre cos'è l'amore, ma io per un po' mi sono perso e ho sentito tante volte di deludere la mia famiglia e ho preso strade sbagliate. Jeremias non ha voluto andare nel dettaglio e Alfonso e Hilary, da veri professionisti della tv, non hanno voluto indagare ulteriormente.